Ciao a tutti, test di oggi che non è un, un vero e proprio test ma è un impasto per uh, tonda romana ovvero una pizza abbastanza sottile che come risultato deve essere bella croccante impasto idratato al, al 55% con 2,5% di olio, cosa che di solito non utilizzo ma volevo provarlo, 2,5% di sale, lievito di birra 0,15%, quindi circa un grammo di lievito di birra, abbiamo circa 6, 170 grammi di farina, una doppio zero, una in questo caso Mulino Caputo Pizzeria, non l'ho mai provata. Una farina che non dovrebbe essere molto semplice, niente di particolare e 370 grammi di acqua, mi sembra. Comunque, 55% di acqua. Consiglio, essendo un impasto molto secco, la spirale, ed essendo in questo caso molto piccolo perché per realizzare 8, 6 pizze da 180 grammi l'una come panetti andiamo a impastare non tanta farina con un'idratazione bassa quindi eh, c'è molto lavoro molto attrito che viene trasmesso all'impasto quindi si scalda quindi consiglio utilizzate acqua tendenzialmente fredda ora ehm, io qua ho dell'acqua a circa 10 gradi spero siano corretti per arrivare a circa un, a una temperatura finale che non superi i 25 gradi è un impasto che poi starà 15 ore a 10 gradi temperatura del garage in questo caso e poi appretto a staglio e appretto di altre 10 ore a 20 gradi cottura in forno di casa a 300 gradi su pietra lavica a mezza altezza ok allora in questo caso inserisco tutta l'acqua quindi idratazione 55 per cento lievito di birra avvio la macchina a il minimo grilletta alta velocità al minimo farà mi pare circa il verme se non sbaglio sui 90 giri al minuto 80 90 vado a inserire il sale tutto sono circa 17 grammi per appunto, un, un, una percentuale del 2,5% e vado ad aggiungere anche tutto l'olio ora faccio partire il timer, visto che l'abbiamo qua. E vado ad aggiungere tutta la farina in un colpo solo. È un impasto che porterò avanti alla velocità minima quasi tutto il tempo per poi aumentare un attimo verso la fine per ehm, incordarlo maggiormente vediamo comunque come si comporta strada facendo questo è l'impasto l'illuminazione della vasca attiva lo lasciamo lavorare faccio questo video senza tagli perché può essere utile a chi comunque sperimenta o ha iniziato da poco con la spirale perché almeno per me ci è voluto un attimo per imparare a non dico a usarla al meglio perché sicuramente non si smette mai di imparare ma comunque a raggiungere dei risultati soddisfacenti sicuramente non c'è un'unica strada per raggiungere dei buoni risultati quella che utilizzo allo al momento è quella che più mi sembra corretta e più mi, sembra, e più mi dà diciamo, i risultati migliori Intanto che la farina accanto ai bordi della vasca è ancora umida, la sposto verso il centro, visto che intanto la griglia è sollevata, quindi non devo diciamo, interrompere l'impastamento e nulla. Non c'è molto impasto, quindi il verme lavora e non lavora, soprattutto inizialmente perché non essendoci ancora mai la glutinica, l'impasto tende a, ad andare un po' dove vuole, ma è normalissimo. Sono passati circa due minuti e mezzo, è presto. L'ambiente in cui sto impastando è a circa sui 17 gradi e mezzo, 18, è abbastanza freschina una taverna. La farina era nello stesso ambiente, quindi sarà circa un grado oltre la temperatura ambiente. Quindi diciamo che abbiamo farina 18,5-19, impastatrice sui, anche lei stessa temperatura più o meno, e acqua aggiunta a 10 gradi. Per la, per la tonda romana scocchiarella chiamatela un po come volete e state appunto attenti alla temperatura dell'acqua anche in inverno in estate ovviamente con ancora più attenzione e anche in inverno perché appunto l'impastatrice trasferisce parecchia energia a un impasto tendenzialmente secco adesso abbiamo una temperatura ecco, Abbiamo già 19 gradi sull'impasto, quindi come vi dicevo bisogna stare attenti alla temperatura dell'acqua. Comunque considerando che vorrei chiudere attorno ai 24-25 gradi, insomma do, abbiamo ancora margine di, di manovra. L'impasto ovviamente non è ancora non è ancora formato nella mai glutine non si è ancora correttamente formato bisogna dare tempo ma soprattutto lavoro alla farina grazie sia lezione dell'impastatrice Spero si veda bene. Tende molto al giallo, ma è una questione di questo. Ecco, questo è il reale colore dell'impasto. Sembrava una semola più che. Comunque, diciamo che l'innovazione è comoda perché aiuta. continuiamo a far lavorare sempre alla velocità più bassa già così siamo praticamente a 20 gradi è un impasto che dovremmo riuscire a chiudere in circa 10-12 minuti non c'è un vero e proprio tempo perché un impasto si risulti pronto dipende dalla farina, ovviamente dall'idratazione dalle temperature da, da come impasta la spirale Io ho fatto il salto da o meglio no perché iniziai a impastare con la macchina del pane e onestamente non mi trovavo così male ma il problema erano le quantità poi provai ma giusto provai qualche giorno con una planetaria e nulla abbandonai la cosa non tanto perché non, ci, non si potesse riuscire a impastare correttamente planetario, ma perché ero troppo affascinato dal, dalla spirale e quindi decisi di prenderla siamo a circa 20.3 21 addirittura adesso aumento la velocità a 1 Siamo a sette minuti ricapitolando, se fosse un, stato un chilo di farina, un chilo di farina. 550 g di acqua fredda, 25 g di sale, 25 g di olio, e in quel caso, se fosse stato un chilo di farina, un grammo e mezzo di lievito fresco di birra. Io preferisco lievito fresco al lievito secco. Ho avuto brutta esperienza con il lievito secco, perché da marca a marca ho visto comportamenti decisamente differenti. E comunque il famoso rapporto 1 a 3 che suggerirebbe la, la scarsa idratazione del lievito secco rispetto a, a quello fresco, eh, in pratica quando, almeno personalmente, ho utilizzato quelle percentuali non ho mai ottenuto risultati eh, equivalenti al fresco. Quindi, con un po' di attenzione nel senso che il fresco deve comunque essere effettivamente fresco perché la conservazione in frigo è importante farla bene oltre diciamo, a non andare ovviamente oltre la data di scadenza ma proprio fare in modo che sia ben, ben chiuso e che sia effettivamente in una parte fredda del frigo ok un impasto scrocchierella romana o tonda romana come preferite chiamarla non, non apparirà mai in spirale come un impasto per napoletani versato al 63 65 67 proprio perché è un impasto molto molto poco umido secco oltretutto abbiamo aggiunto l'olio che, che da un certo punto di vista aiuta sicuramente l'elasticità del, del tutto ma comunque vedete che è decisamente compatto compatto e poco diciamo non liscissimo ma comunque è una caratteristica che poi recupereremo già dai prossimi minuti una volta finito l'impasto lasciandolo un attimo riposare sul sul banco e andando a formare. Siamo a circa 23 gradi, va bene. 10 minuti. Continuiamo così. Il glutine si è formato. Si vede anche come resiste sulla barra spezzata, spezzapasta pasta per poi andare comunque a strapparsi perché appunto è un impasto molto, molto secco e vi consiglio di non insistere troppo in spirale con impasti così, così secchi già questo è un punto dove abbiamo già ottenuto lo scopo ora lo lascio lavorare ancora un attimo siamo già a 24 gradi quindi andiamo, vado un attimo verso i 25 per poi fermarmi anche perché la massa è piccola l'ambiente è freddo quindi calerà velocemente di temperatura per poi andare appunto a posizionarlo, per andare a posizionarlo a puntare a circa 10 gradi in contenitore ermetico oliato. ermetico diciamo che l'ermeticità serve per non farlo seccare ma se anche non fosse completamente ermetico non, non ci sarebbero problemi siamo sui 24 gradi e mezzo direi che il glutine sta urlando pietà perché lo stiamo veramente massacrando con tutto questo lavoro quindi ci fermiamo abbiamo una temperatura di direi perfetta per almeno quello che mi ero prefissato e spostiamo l'impasto sulla spianatoia come andiamo a toglierlo il credo comune a cui credo anch'io è quello di non strapparlo quindi sinceramente non ho mai fatto prove comparative tra l'estrarre un impasto strappandolo e non strappandolo se poi dopo sul prodotto finito si possono notare delle differenze però così un po a livello scaramantico in questo caso utilizzo le forbici Utilizzo le forbici, non so se si vede si vede. Lo andiamo a mettere. Sulla spinatore, abbasso la velocità al minimo. lo faccio girare un attimo per poterlo prendere meglio. Proprio per non andare a stracciarlo, a strapparlo, ma andare a sfilarlo. Piccole quantità sono un pochino più difficoltose da lavorare perché c'è comunque più la tendenza del, del verme a attorcigliarlo su se stesso. Chiaramente, questa è un'impastatrice da una vasca da 7 litri con capacità massima di impasto di 5 fare un impasto da circa un chilo diciamo che sì lo lavori però sarebbe più contenta a lavorare con quantità un pochino più sentite tutto questo rumore sono i braccialetti di mia figlia che mi ha donato e vabbè quindi dicevamo state attenti vabbè che questa modifica normalmente non si trova sulle impastatrici intendo di essere attenti se anche voi avete modificato la macchina non lasciarci un dito sotto perché non sarebbe il massimo ok abbiamo estratto tutto dalla vasca praticamente è quasi pulita dopo vi darò un colpo ci spostiamo qua ok se vedete vabbè c'è poco non è che ci sia tanto da vedere comunque c'è la nostra massa onestamente laminazioni o non laminazioni in un solo impasto del genere lasciano il tempo che trovano andiamo semplicemente a uniformarlo diciamo è già abbastanza liscio lasciamo un attimino così ok questa è la nostra pagliottina è già bella onestamente è già bella Me la faccio vedere un po' meglio non so se si vede comunque già bella liscia adesso se il telefono mette a fuoco ok ora aspetto 5 minuti e poi gli diamo un altro paio di piedi metto in pausa Intanto che aspetto i 5 minuti, pulisco la vasca, vi spiego perché ho voluto utilizzare l'olio e, e perché nell'ordine del 2,5%. Solitamente eh, in altri prodotti, soprattutto come la teglia romana, si, eh, si usa dire o comunque si usa pensare che eh, l'olio non serva e a percentuali così basse non, non dia nulla per cui abbia senso utilizzarlo onestamente non sono d'accordo nel senso che eh, almeno per il mio palato la differenza si sente come si sente come eh, non che il prodotto non sia buono senza olio per carità ma eh, ho trovato un qualcosa in più onestamente a livello di, di sapore del prodotto e quindi ho voluto replicare l'esperimento diciamo anche sulla sulla scorchiarella sulla tonda romana forse che ancora più beneficia rispetto ad esempio a una verace a una napoletana classica diciamo e nulla quindi poi soprattutto diciamo, per una preparazione del genere l'aggiunta dell'olio non comporta nessuna criticità nella realizzazione dell'impasto. Chiaramente impasti più idratati dove si va ad aggiungere solitamente l'olio alla fine processo ma io ho provato anche a farlo all'inizio e devo dire che mi sono anche trovato bene. Comunque dicevo ehm, in processi... Eh, dove si vuole ottenere un impasto ad alta idratazione e si aggiunge l'olio alla fine e se la maglia non si è ben formata è un elemento che può ulteriormente diciamo danneggiarla quindi ok l'olio benissimo eh, però diciamo che bisogna padroneggiare perlomeno la la buona riuscita dell'impasto dell della maglia glutinica altrimenti può essere un elemento che va eh, non a diciamo dare caratteristiche migliorative al sapore eh, ma a essere un elemento che va come dire a peggiorare una maglia già non non correttamente formata quindi fatte queste chiacchiere posso spegnere la luce della macchina che è pulita sì ancora il nostro impastino che è praticamente praticamente pronto abbiamo circa un chilo di, di impasto poco più un chilo e cento questo è un contenitore da circa 2 litri 3 2 litri 4 considerando lo sviluppo eh, di, che avrà questa massa non dico inesistente ma comunque molto molto contenuto è un impasto che non dovrebbe non credo arriverà per esempio a fare una volta e mezzo il suo volume ma va bene così quindi Aggiungiamo appena il contenitore. Considerando che la massa è molto piccola eh, e farà, si raffredderà velocemente, Lotterò lo una mezz'oretta, diciamo, qui a 17,5-18 17, gradi e poi andrò a metterlo appunto a, a 10 gradi. Non c'è una regola non c'è una regola specifica su come non c'è una temperatura magica o meglio diciamo che ci sono delle temperature a cui è meglio stare lontani soprattutto sulla chiusura del della nostra questa il nostro impasto la chiusura del nostro impasto in macchina o a mano giusto per far partire la la lievitazione Qui appunto abbiamo chiuso l'impasto a 25 gradi, lo vado a mettere nel contenitore oliato, come vedete occupa circa la metà del volume, nulla, chiuso e tra mezz'oretta andrà a 10 gradi. Ciao, grazie per chi ha visto il video.